Come più che altro prendetelo come qualche spunto o qualche problema da porsi nel momento in cui una pubblica amministrazione inizia, progetta, realizza o è lì per fare per, o riprogetta in alcuni casi il, la, la propria. Policy di apertura dei dati attraverso lo schema dei dati aperti, attraverso il riferimento dell'open government che, eh, di cui abbiamo parlato spesso. L'idea è di parlarvi di alcuni passaggi, cioè provare a definire insieme alcuni passaggi. Ripeto, è un suggerimento, è uno spunto, è una traccia che abbiamo ritenuto utile. Darvi, eh, che magari può assolutamente essere rimessa in discussione, cioè, se, dipende dalle singole organizzazioni, però eh, questo corso si rivolge a, soprattutto a pubbliche amministrazioni, dipendenti funzionari delle pubbliche amministrazioni, quindi l'idea era di provare a ragionare come eh, tutta questa cosa può essere vissuta dall'interno. e Abbiamo ipotizzato quattro fasi: una propedeutica all'altra, eh, ovviamente si parte dall'identificazione dei dataset, cioè di quali quali sono i dati che vogliamo portare all'esterno, quali i dati che vogliamo esporre in open data. Eh, non può ovviamente mancare un'analisi dei dataset in cui andiamo a vedere di che cosa si tratta e come riusciamo a rendere queste informazioni conformi, coerenti con le definizioni dei dati aperti uh, dal momento che i dati aperti in quanto tali devono essere esposti su internet, arriviamo alla terza fase cioè alla pubblicazione, tutto quello che ne riguarda e le caratteristiche tecnologiche, le modalità organizzative per portarli fuori e poi non ultima la fase di diffusione del, dell'open data dei dati aperti dell'ente che, che sta andando avanti, che sta quindi Iniziando, sta continuando a esporre dati in formato aperto, quindi niente. L'idea è di vederle nell'oretta che trascorriamo insieme questa mattina, uno dopo l'altro e provare a ragionare su, sui singoli passaggi. Per guardando un'organizzazione eh, tra i mille modelli organizzativi che esistono per portare avanti una policy, un'iniziativa, un, una serie di attività, ehm, Abbiamo scelto e abbiamo ritenuto utile rispetto alle caratteristiche dell'open data guardare al ciclo di deming, probabilmente. Ne avete sentito parlare, è un modello organizzativo che consente di, di pianificare, di attuare e di uh, rimettere in discussione periodicamente un'azione pubblica, quindi ci, ci può tornare particolarmente utile. Uh, partendo proprio dalle basi, uh, Open Data in una pubblica amministrazione è certamente un processo, e come dire, ci piaceva la definizione più pulita possibile della norma ISO, che dice che è un insieme di attività, un processo può essere raccontato, può essere individuato come un insieme di attività correlate che trasforma elementi di ingresso input e in elementi di uscita output. Guardate, questa cosa è, è a mio avviso più rilevante, perché più, più rilevante di quello che sembra, al di là dell'estrema del, banalità, dell'estremo taglio di dascalico di questa era la definizione. Però spesso si fa riferimento alla all trasparenza nella pubblica amministrazione. Come qualcosa di vago, come se fosse una sorta di atteggiamento, però in realtà parlando di un'organizzazione, di un'organizzazione pubblica in questo caso, ehm, la trasparenza no, non è tanto una questione di atteggiamento, ma è proprio una questione di prodotto, cioè un'organizzazione insieme può collaborare per produrre trasparenza. Open data è un pezzo, può essere un pezzo di, di questi elementi che una pubblica amministrazione dall'interno può portare all'esterno per permettere a gli utenti di andare a vedere un po' meglio di capire un po' meglio questo, quello che sta accadendo e come abbiamo detto e ribadito più e più volte, magari anche eh, in, sulla base di quei dati provare a ragionare provare a sviluppare dei riusi creativi. Il ciclo di Deming invece, se l'ha inventato questo tizio che si chiama Deming eh, l'obiettivo è quello di un'ottimizzazione continua quindi è un, se volete una sorta di circolo virtuoso Deming è particolarmente famoso eh, per una definizione per, per una, un aforismo non so se l'avete mai sentito che è, lui dice sostanzialmente dice eh, che se non hai i dati sei solo un'altra persona con un'opinione è una persona che ha molto molto ragionato sull'importanza dell'informazione certa all'interno di, di un'organizzazione e uno a cui l'open data probabilmente sarebbe piaciuto molto perché ripeto è una persona uh, molto attenta all'oggettività de, de, de, de, de, dei fenomeni e il ciclo di Deming è anche noto con l'acronimo PDCA, che è l'acronimo delle quattro fasi in cui è scomposto il ciclo cioè pianificare, attuare, eseguire, controllare e agire uh, proviamo a vederle meglio una dopo l'altra nel caso dell'open data ovviamente la pianificazione è la parte che sta a monte di tutto il processo, cioè cercare di capire come questi dati possono passare dai server, dai dei computer, della, dei dipendenti della pubblica amministrazione all'esterno, una volta che questa cosa è chiara, svolgere il lavoro, attivare l'attività, quindi pubblicare i dati, controllare ed è importante, lo vedremo a lungo nel, nell'articolo, seconda parte del, del, del webinar di oggi, uh, quali sono le ricadute, cioè quali sono gli effetti che quei dati stanno producendo e se sono coerenti con gli obiettivi iniziali, e continuare su quella strada, qualora non dovessero esserlo, esserlo, non dovessero esserlo uh, intraprendere azioni adeguate per migliorare, per quindi uh, ri, come dire, rimettere in discussione quello che sta avvenendo, preoccuparsi di vedere quello che sta accadendo e se necessario provare a riprogettarlo. Questa è la caratteristica che vi è piaciuta di più del ciclo di Deming, proprio parlando di organizzazioni pubbliche che si organizzano per esporre dati aperti. Mm, dicevamo, identificare i dati, analizzare i dataset una volta che si sono identificati, pubblicare i dataset e diffondere quello che è accaduto. Uh, prima di tutto, quindi, la cosa più rilevante è... Uh, guardare, andare a trovare i dati all'interno de, della pubblica amministrazione, dove sono, quali sono eh, quelli che potremmo chiamare bacini di raccolta, cioè il, i luoghi di una pubblica amministrazione dove i dati si concentrano di più. Parlando di dati, parlando di dati digitali, certamente il CED è il primo luogo che, che qui dobbiamo andare a osservare, cioè lì dentro il centro di elaborazione dei dati di una pubblica amministrazione, è vero che uh, spesso il, un CED c'è soltanto al momento in cui si tratta di pubblica amministrazione particolarmente grandi, però qualora non dovessero esserci, qualora un primo, a, a seguito di un primo passaggio fatto al CED, certamente nei PC dei dipendenti sui server, sugli su hard disk dei, dei pc, dei dipendenti pubblici, un po' di cose interessanti possiamo trovarle, mi viene in mente molti, che molte pubbliche amministrazioni nel momento in cui hanno iniziato a esporre dati in formato aperto, la prima cosa che hanno esposto sono i dati dell'ufficio statistica, se volete sono dati estremamente comodi, nel senso che innanzitutto sono dati, cioè sono informazioni rappresentate in forma di, di, di, di tabellare come interessa a noi rispetto al tema, alla, alla conformità de, delle informazioni eh, eh, sulla definizione di dati aperti. E, e poi se sono da, in buona parte questi dati sono quasi certamente svincolati da privacy perché mh, se raccolti dall'ufficio statistica, se già esposti, se già pubblicati in quelli che una volta erano i, i manualoni dei, che gli uffici statistica pubblicavano una volta all'anno ci sono buone probabilità che come dire, quei, no, non, avvia, non avremo particolari problemi a sparare queste informazioni uh, altro luogo dove si trovano dati e si trovano dati estremamente interessanti sono i cosiddetti gestori di servizi, eh, lo dicevamo credo nel secondo webinar parlando di riuso dei dati aperti, eh, dati che frequentemente vengono utilizzati, che generano molto appetito da parte degli sviluppatori, sono i dati del trasporto pubblico e nove volte su dieci, credo nella maggioranza dei casi, il trasporto pubblico non è gestito ad esempio dal comune, ma è gestito da una società partecipata che ha una formula molto simile a quella del diritto privato e, e quindi è un gestore di un servizio pubblico, in questo caso è importante che sia la pubblica amministrazione a farsi carico di richiedere queste informazioni e in qualche maniera cercare di vincolare il gestore all'esposizione di questi dati. Su questo c'è un passaggio importante che è estremamente rilevante proprio da un punto di vista amministrativo e cioè il fatto che spesso non si considera l'importanza di quel anello indispensabile tra soggetto pubblico e gestore di servizio pubblico che è il contratto di servizio. E nel momento in cui si stipula un contratto di servizio, nel momento in cui si uh, rinnova un contratto di servizio, qualora dovesse già essere in essere, è importante uh, prevedere questo passaggio Proprio come una clausola, perché altrimenti eh, paradossalmente una pubblica amministrazione si potrebbe trovare nella condizione di avere un gestore di servizi pubblici che non, non, ha, non è vincolato da contratto a restituire alla collettività quei dati che comunque eh, dovrebbero ritornare le persone che, che, che in qualche maniera finanziano quelle attività ed è opportuno che lo facciano in termini di dati aperti. E, su questa cosa del, dei contratti di servizio e dei passaggi e delle clausole, come dicevo c'è una sorta. Di, se volete un piccolo dibattito nazionale su questo è davvero uh, è importante che ne si tenga conto nel momento, in cui, nel momento in cui ragioniamo in termini di contratti di servizi come per la regolazione dei rapporti con i gestori. Una volta che abbiamo, siamo andati e abbiamo individuato dove sono i dati, quindi abbiamo un nome e un cognome, abbiamo dei database, abbiamo una serie di riferimenti che ci permettono di individuarli, certamente non può prescindere prima della pubblicazione una fase di analisi. Cos'è che bisogna andare a guardare? Lo dicevo, ve lo accennavo prima ed è come dire. La forse davvero l'unico vero grande vincolo che impedisce a un dato di, di essere esposto all'esterno c'è cioè il, il vincolo di privacy, dobbiamo assicurarci che all'interno delle informazioni che intendiamo esporre in formato aperto non, ci siano, eh, non sia possibile eh, estrapolare informazioni sugli utenti, Qu questo certamente è il primo passaggio una volta che abbiamo chiarito che eh, si tratta di dati svincolati dal vincolo della privacy quindi che possono essere esposti non possiamo fare a meno in quanto si tratta di informazioni di archiviarle e classificarle le avremo in forma di dataset quindi aggregazione di dati in un'unica tabella che risponde a righe e colonne e, mh, e la classificazione può avvenire per varie tematiche certamente una delle più semplici una delle uh, più immediate e anche una delle più importanti rispetto al paradigma dei dati aperti e andare a guardare il, il loro livello, il quali, la qualità dei formati su questo l'abbiamo detto a lungo nel corso del precedente webinar ci aiuta lee, che qualche anno fa si è inventato questa scala che ci permette quantomeno di avere, un di, di avere un, uno spettro attraverso cui guardare il, i dati che intendiamo pubblicare e attribuirgli un livello in questo caso l'abbiamo detto a lungo nel corso del, del precedente webinar sono 5, si parla di open data dal terzo livello, quindi se davvero volessimo esporre tutte quelle informazioni in formato aperto sul nostro sito dobbiamo assicurarci che tutti i nostri dati siano almeno di livello 3 si parla di banalmente formati CSV a cui è stata attribuita una licenza di tipo uh, che non abbia il vincolo di restrizione commerciale um, l'abbiamo detto nel sempre nel corso del precedente webinar, dovendo priorizzare i dati da esporre è buona norma a partire da quelli più recenti non fosse altro che più è recente un dato spesso più è importante il valore dei dati e anche questo certamente non deve come dire, scoraggiarsi da andare a guardare l'importanza delle serie storiche cioè guardare come un fenomeno è evoluto nel corso del tempo è ugualmente importante quindi ancora una volta eh, l'arco temporale e la maggiore eh, prossimità al periodo in cui vengono esposti possono essere altri due modi con cui andiamo a classificare i dati e facciamo un ragionamento su quale esporre l'altra caratteristica indispensabile per andare a guardare, per orientare, per favorire la navigazione all'interno di quello che diventerà, quello che sarà alla fine di questa operazione il portale dei dati aperti sono le, le, le aree tematiche le aree tematiche ehm, suggerite dal Norma, vediamo meglio adesso co cosa intendo per norma, eh, sono quelle, si, si, potete ritrovarle nel portale europeo dei dati, sono 13 se non ricordo male e più o meno permettono di eh, classificare per area tematica tutte le informazioni perché vi dico norma? in realtà non è proprio una norma, è più un suggerimento uh, che viene da parte di Agid e che ne abbiamo parlato a lungo nei, nei precedenti webinar uh, mh, presuppone che i dati della pubblica amministrazione italiana come i dati di tutte le pubbliche amministrazioni europee vengano metadatati cioè vengono attribuite uh, delle, delle informazioni ulteriori al dataset uh, secondo uno schema comune che è DCAT-PIT nel caso del, um, delle pubbliche amministrazioni italiane, quindi le aree tematiche in questo caso discendono dall'organizzazione dei metadati fatta, dal, fatta a livello europeo e declinata da Agile a livello italiano, trovate come vi ho già detto più di qualche volta tutte le informazioni su Digatapity all'interno del portale dati.gov.it del portale nazionale dei dati aperti e qui ci trovate tutto quello di cui c'è bisogno per arrivare alla metadazione di un file, vi posso dire che questo schema di mentalizzazione che non è proprio immediatissimo, nel senso che sono molti campi, più di qualcuno è obbligatorio insomma è, è, può, può essere un minimo oneroso almeno all'inizio, nel momento in cui si fanno le prime attribuzioni può essere un po' più complicato però ci sono molte pubbliche amministrazioni che già si stanno organizzando ad esempio per guardare una regione il Trentino uh, da un po' uh, sul proprio portale che credo sia un SICAN se non ricordo male um, ha attivato questo modello di mentalizzazione datazione, peraltro è notizia di qualche giorno fa. <coughs> non so se magari Gianluca dall'account Twitter di DatiGov riesce a recuperarlo, c'è uh, il Trentino ha rilasciato anche in formato aperto, eh, riutilizzabile in formato open source, uno schema di metadatazione utile per i cataloghi SICAN, quindi è una cosa che può essere riutilizzata anche da altre pubbliche amministrazioni italiane, ed è um, utile anche in termini di scambio di buone pratiche. Quindi dovendo... Uh, oggi iniziare a metadatare delle informazioni certamente non si può prescindere dal DKTPT da come modello di metadatazione e quindi come un modello di area tematica sotto le quali classificare i dataset abbiamo i nostri dati li abbiamo trovati sappiamo chi se ne sta occupando li abbiamo guardati li abbiamo classificati secondo un suggerimento ripeto alcune delle cose che abbiamo visto adesso insieme ma ovviamente ce ne potrebbero essere altre grazie mille Gianluca e, e la, una volta che abbiamo messo in fila tutte queste cose dobbiamo iniziare a ragionare su come esporre questi dati quindi come pubblicarli, come organizzarci per rendere queste informazioni fruibili attraverso internet Uh, è, un è un modello organizzativo cioè ovviamente no, questa cosa non può prescindere dal coinvolgere tutte le persone che hanno contribuito a produrre quelle informazioni tutte le persone che se ne stanno occupando in questo momento anche per capire meglio in quali formati e come esporli e arrivare dopo una riflessione ripeto, che deve necessariamente coinvolgere tutta l'organizzazione pubblica tutto l'ente pubblico che sta attivando queste attività arrivare a uno schema che più o meno è il seguente, nel senso ho una serie di dati, lo vedete nella sinistra di questa slide, ho un meccanismo, ho un qualcuno, ho un pezzo dell'organizzazione, ho un gruppo specifico che in qualche modo li valuta uno dopo l'altro e mette un check sulla loro pubblicabilità e quindi li espongo su internet e gli utenti possono offrire queste informazioni attraverso i loro pc di base uno schema, un primo modello, un workflow organizzativo potrebbe essere quello che vedete rappresentato in questa slide una figura chiave in questo caso è quella dell'Open Data Manager, cioè eh, quella persona che ha in carico, ehm, presso la, la, ha avuto un incarico organizzativo e in qualche modo valuta questa attività, si mh, va a guardare quello che sta avvenendo, ha in carico la responsabilità dell'azione di Open Data. Eh, nel il nuovo CAD eh, prevede se non specificamente la figura dell'Open Data Manager, ma una figura che di cui io adesso non ricordo benissimo il nome credo che sia responsabile della transizione digitale, o chiedo a qualcuno più preparato su CAD di me che probabilmente sarà in questo momento se si ricorda il nome giusto, però nel, nel, nell'ultima versione del CAD dovrebbe esserci una figura di questo tipo e probabilmente, soprattutto nel caso di pubbliche amministrazioni di dimensioni piccole o medie, non potrà non esserci una coincidenza tra queste due figure quindi eh, nominare, dare un nome e cognome, una mail e una responsabilità organizzativa a una persona è il modo migliore per, per mettere in piedi un'attività eh, questa persona non potrà non avere delle competenze digitali cioè non potrà essere particolarmente ferrato su eh, materie come internet formati di file, eh, un minimo di sviluppo, un minimo di, di competenze di per comprendere co come sparano le informazioni e mh, sulla base di questo sarà importante ragionare tutti insieme su quale tecnologia utilizzare, e, mh, lo dicevamo mh, prima, lo, cioè, lo dicevamo <coughs> nelle chiacchierate precedenti che abbiamo fatto, uh, non esiste una tecnologia migliore di un'altra, è una riflessione che va fatta all'interno di di, delle singole organizzazioni e, e ci sono molti software che Mestieri fanno questo, cioè espongono dati e permettono agli utenti di navigarli in modo migliore. SICAM, DICAM, ci ce n'è davvero un sacco. E, e quindi bisogna far compiere una scelta, decidere come orientarsi, ed è una, ancora una volta una decisione che l'organizzazione deve fare. una decisione organizzativa che può competere all data, alla figura dell'Open Data Manager. Imprescindibile, lo abbiamo detto più volte, attribuire una licenza a singoli dataset, in questo caso. Penso che quasi tutte le pubbliche amministrazioni, quantomeno quelle italiane, si siano orientate verso un'unica licenza per ehm, licenziare tutti i dati della pubblica amministrazione. Quella che vi suggeriamo noi, quella che è meglio di qualunque altra in questo momento um, può svolgere questo ruolo di licenza ottimale per i dati aperti alla pubblica amministrazione italiana, è la licenza Creative Commons by 4.0 internazionale. Significa che attribuendo questa licenza chiunque potrà riutilizzare quei dati anche a fine commerciali con l'unico vincolo di citare la fonte e la pubblica amministrazione di, deciderà di utilizzarla, avrà il vantaggio che quella licenza è tradotta in non so quanti, che siano 56-57 lingue al mondo Creative Commons è un'organizzazione che eh, si occupa di fare questo e quindi è un grosso supporto, ovviamente gratuito non serve a niente, basta semplicemente citarla e linkarla della, de, tra i metadati del dataset e all'interno della pagina che espone eh, quell'insieme quel di dati e, e come dire, è probabilmente è la cosa più comoda più utile da fare in questo momento, ancora una volta un suggerimento e um, parlando di organizzazione non si può prescindere dal disegnare un workflow interno, cioè un più o meno quello che vedevamo anche prima, cioè un, una sorta di uh, disegno che prevede delle figure, che prevede delle azioni, che prevede dei tempi e prevede dei... dei periodicamente delle valutazioni rispetto a quello che sta avvenendo quindi a questo punto abbiamo tutto abbiamo i dataset, li abbiamo metadatati, li abbiamo, abbiamo utilizzato una licenza abbiamo scelto quale tecnologia utilizzare per eh, portarli fuori quindi per metterli su internet c'è una figura che controlla tutto questo processo l'abbiamo detto si chiama Open Data Manager i nostri dati sono fuori nel senso sono accessibili a tutti sono conformi alla definizione di dati aperti abbiamo un datastore, cioè un parte del sito oppure un sito tematico associato al sito istituzionale dell'ente che espone queste informazioni o tutto quello che mi serve per essere messo online, e a quel punto come dire clicco ok sul server e i nostri dati sono dati aperti um, questo è l'inizio e, e a mio avviso questa forse è la parte più importante del, del, di, di, di questo webinar, nel senso che nel momento in cui i dati vengono messi fuori è l'inizio di un processo che deve, e questa è la ragione per cui all'inizio guardavamo al ciclo di Denning, non può fare a meno di continuare a rinnovarsi, eh, una volta che i dati sono esposti è importante vedere quello che sta accadendo, è importante cogliere le, ricerche, le, le richieste della comunità, eh, sono importanti tutta una serie di fattori che proviamo a vedere uno dopo l'altro. Uh, parliamo di open government, parliamo di un contesto in cui la pubblica amministrazione dialoga con gli utenti, con gli stakeholder, quelli che comunemente vengono chiamati stakeholder, cioè con tutte quelle persone che hanno un interesse, hanno... Um, anche voglia di dialogare hanno la, possibilità, hanno la possibilità alla pubblica amministrazione di sapere che cosa ne pensano dialogare con la comunità nel caso dell'open data a mio avviso è centrale per, innanzitutto per dare visibilità a queste informazioni non è detto che tutti sappiano che eh, esistono anzi vi posso dire che eh, per come dire, al naso per quello che mi è capitato per chiacchierate fatte con amici o con, più o meno con persone che si occupano di queste cose eh, in Italia sono molti pochi gli sviluppatori che conoscono il tema nel senso che eh, è un po come se, se me la lasciate passare è un po come se la Pubblica amministrazione dovesse ancora scontare una sorta di pregiudizio che vede l'ente pubblico come il luogo in cui, eh, che so, ti, ti fai, dentro cui paghi le tasse piuttosto che ti fai fare la, la carta d'identità, cioè, non, non, pochi sviluppatori guardano la pubblica amministrazione come una sorta di partner, come una fonte di informazioni da poter utilizzare. Quindi, è, è ancora più importante a mio avviso, soprattutto in Italia, eh, continuare a diffondere un'iniziativa di questo tipo. È il, questa diffusione per il taglio che, queste, che questo genere di iniziative hanno non può prescindere da un dialogo con le comunità interessate. Quali sono? Certamente la comunità degli sviluppatori è una delle prime che va individuata, nel senso che eh, lo abbiamo visto più volte per. Uh, attribuire ai dati un nuovo valore per eh, ragionare sulla possibilità che quelle stesse informazioni possano trovare nuove chiavi di lettura, difficilmente si può prescindere da, da qualcuno che sappia mettere mano al codice e che quindi trasformi quelle, quelle, mh, quelle informazioni in applicazioni. Certamente è un buon punto di partenza, la comunità degli sviluppatori, soprattutto in questo, mi vengono anche in mente le università, le università di informatica, di ingegneria, certamente avranno interesse a sapere che eh, gli enti pubblici si stanno organizzando per esporre dati aperti e che quindi possono andare a guardare quelle informazioni nel momento in cui avessero bisogno di materia prima per, per forgiare le loro applicazioni. Lo abbiamo detto a lungo, una delle categorie che in questo periodo, questo momento, particolare momento storico sembra particolarmente attenta uh, alle informazioni della pubblica amministrazione sono i giornalisti, abbiamo parlato a lungo di data journalism, e, anche qui provare a intercettare giornalisti curiosi, capaci, attenti a quello che sta avvenendo, soprattutto eh, giornalisti che sanno mettere mani alle informazioni e che magari possono eh, svolgere quella funzione importantissima di mediazione tra eh, l'intrinseca difficoltà di lettura delle informazioni pubbliche e l'interesse delle de, de persone comuni a leggerle che quindi possono in qualche maniera sciogliere quella complessità e farla diventare più semplice e più accessibile a tutti al mio avviso è indispensabile quindi eh, categoria degli sviluppatori certamente, anche i giornalisti possono essere davvero un punto di eh, partenza importante per <coughs> creare questa attività di dialogo all'interno eh, del dalla pubblica amministrazione verso l'esterno, la categoria degli analisti eh, assolutamente vaga, volutamente vaga, cioè tutte quelle persone che per mestiere utilizzano le informazioni per eh, fare previsioni, penso a compagnie assicurative, penso a società di consulenza, penso a tutto quel blocco che ripeto ho chiamato analisti e potete metterci dentro davvero eh, tante professionalità diverse. <coughs> a loro volta vivono di dati, nel senso che le, per loro l'informazione, soprattutto l'informazione ehm, esposta in maniera coerente, in maniera eh, semplice da rielaborare attraverso le macchine, attraverso un linguaggio macchina, è estremamente preziosa, quindi ancora una volta un'altra categoria importante attraverso cui creare una forma di dialogo. Ehm, noi, ve lo dico, quando dico noi parlo di Formats, parlo anche del contributo che come Formats diamo al portale nazionale dei dati aperti, eh, posso dire che i social media sono un ottimo luogo di discussione per questo genere di tematiche, in particolare Twitter, eh, su Twitter si parla molto, la comunità, italiana, come dire, la comunità italiana che preside lo sviluppo dei dati aperti è molto attiva su Twitter, eh, l'hashtag open data in italiano restituisce ottime partecipazioni, restituisce molti nomi, molti utenti che se ne stanno che presiedono il tema chiedo scusa se è sottostito il microfono, non me ne sono accorto la prossima volta, cerco di, di alzarla. E, um, um, e quindi probabilmente una pubblica amministrazione che um, inizia un'attività di dati aperti potrebbe valutare la possibilità, se già non lo fa, di aprire un account Twitter e provare a parlare di queste cose su social media, che è meglio di altri, uh, per percezione mia, uh, Uh, permette di seguire questa, uh, questo genere di informazioni. Uh, vi do anche il nostro consiglio, noi siamo fortunati a mio avviso in Italia ad avere una comunità molto, molto uh, attiva che dialoga molto, molto eterogenea nel senso che è composta sia da... Um, Dirigenti, funzionari persone che lavorano all'interno della pubblica amministrazione ma anche molte persone che lavorano all'esterno una buona percezione di questa cosa uh, ve la dà la mailing list che si chiama Spaghetti Open Data che davvero uh, forse ne abbiamo già parlato non ricordo è un ottimo luogo di, di a, arena di discussione per quello che riguarda il tema dei dati aperti ed è anche un ottimo modo per restare informati su quello che sta accadendo uh, non è anzi avviene abbastanza di frequente su spaghetti open data che ripeto è una mailing list di google aperta a tutti ehm, che le, il dipendente pubblico che ha in carico uh, l'attività la, la, di dati aperti di quell'ente una volta che è arrivato a, a un nuovo sviluppo oppure è arrivato a esporre dati per la prima volta uh, lo comunichi a tutti è davvero, è una cassa di risonanza importante, vi ripeto si chiama Spaghetti Open Data, non so se, se magari Gianluca può, può, può mettere sul link è gratuito ovviamente un, un gruppo di Google, bisogna semplicemente iscriversi e chiunque può partecipare è, davvero secondo me è un ottimo consiglio, è un ottimo punto per andare a guardare. Lo abbiamo detto precedentemente, organizzare un contest è un ottimo modo ad esempio per promuovere, per far sapere uh, alle diverse comunità che uh, sta avvenendo questa cosa, cioè che, che quell'ente pubblico ha pubblicato dati aperti, è un buon modo per, uh, come direbbero gli americani, per fare buzz. Per, per, mh, perché se si parli di questa cosa per attirare l'interesse di uh, soggetti diversi e magari anche come dire, per, per far arrivare qualche buon titolo di giornale che, che racconti di un contest che racconti che il, il, il L'organizzazione che sta esponendo dati lo fa in maniera organica, cioè nel senso non solo si preoccupa di andare a prendere quelle informazioni, di renderle conformi alle definizioni dei dati aperti e di esporle online, ma si occupa anche della loro promozione, se ne prende cura, si prende cura delle comunità che stanno guardando a quei dati per farne riuso, per generare servizi per gli utenti, perché di fatto a noi questo che interessa più di ogni altra cosa, al di là del assolutamente ovvio il tema della trasparenza che i dati aperti in qualche maniera eh, rappresentano. Quindi community, quindi fare community, quindi eh, chi si sta occupando di queste cose all'interno della pubblica amministrazione deve a mio avviso non può prescindere dal, dal dialogare con, con altri soggetti e farlo bene, farlo con gli strumenti che abbiamo visto, farlo presso le comunità che più o meno ho cercato di rilassumere, ma ce ne saranno certamente mille altre che ne ho dimenticato, poi è una cosa che dipende molto dal taglio, ad esempio ehm, così a braccio, eh, se un'arpa Uh, che, si, che preside il tema dell'ambiente esponesse dati aperti, molto probabilmente uh, le associazioni che sul territorio presidiano la cura dell'ambiente o si occupano di quei temi potrebbero essere un ottimo. Uh, target con cui avviare un'azione un di dialogo, però ripeto è assolutamente contestuale, dipende dal, dal tipo di, di dati, dalla tematica affrontata, dal tipo di, di informazioni che si stanno raccogliendo. A me piace molto ad esempio il modo in cui il portale nazionale inglese da un po' di tempo uh, ha attivato una sezione sul proprio sito che è un forum in cui chi si occupa di queste cose può andare lì, può uh, chiedere approfondimenti sui dati può provare a uh, dialogare con altre persone, per, magari per trovare anche delle collaborazioni sul loro riuso, può fare delle richieste che è uh, anche estremamente importante come ruolo della community esterna alla pubblica amministrazione rispetto all'open data, cioè spesso uh, è difficile avere percezione di quali possono essere al di fuori della pubblica amministrazione i dataset più preziosi, magari non lo so, eh, sono anche dati estremamente facili da pubblicare, però non ci è venuto immaginato. Mente di esporli quindi provare a chiedere banalmente alle persone che uh, guardano con interesse a queste attività quali dati volete quale pensate possa essere più utile per quello che quale pensate che possa generare un riuso più di altri può essere ancora una volta un ottimo uh, punto di partenza su cui basare un dialogo con le comunità uh, gli incontri di in presenza funzionano nel senso che uh, a me piace come molti i dipendenti pubblici italiani che come dire, prendono in carico questa cosa e si appassionano dibattono, chiacchierano trovano il modo per hackathon contest, convegni, eventi in presenza organizz... eventi organizzati ad hoc parlare, parlare con le persone, raccontarsi, farsi dire e presidiare gli eventi in presenza come dire, per quanto l'aspetto online sia certamente importante ci permette di arrivare a tutti però non trascurare questa parte comunque è, è, è centrale. Um, un altro modo interessante, un'iniziativa eh, davvero lodevole a mio avviso per ehm, declinare il tema dei dati aperti rispetto al coinvolgimento del, dei, dei soggetti al di fuori della pubblica amministrazione è l'iniziativa scuola di open coesione, dove gli esperti di open coesione eh, da No, tre anni credo a questa parte, attivano dei progetti all'interno delle scuole proprio per eh, raccontare, raccontare ai ragazzi che magari sono medio liceo che esiste la possibilità di... le pubbliche amministrazioni stanno facendo queste cose può essere interessante, è importante per come le vedo io soprattutto per eh, cercare di formare... Eh, quelli che saranno una sorta di, di, di, di modo moderno per declinare quella che una volta si è a scuola chiamava educazione civica, cioè ehm, ehm, mettere in chiaro da subito che uno dei compiti della pubblica amministrazione, tra gli altri, è quello di essere trasparente e di farlo nelle modalità migliori e l'open data è certamente una di queste, sono dati che appartengono, ripeto, l'abbiamo detto più e più volte, a, a, ai cittadini è giusto che ci ritornino eh, e che, che, che a loro ritornino la pubblica amministrazione gestisce queste informazioni per loro ed è opportuno che eh, i cittadini siano formati a, proprio a presentare questo genere di richiesta e la scuola di open questione per come la vedo io è, è, il, è una del, delle iniziative che meglio di altre fa questa cosa eh, ripeto tutte queste cioè, l'open data in generale la trasparenza in generale l'accountability non serve a niente se non c'è nessuno a osservarlo, cioè, possiamo mettere fuori tutte le informazioni che vogliamo ma se a nessuno interessano eh, mh, so, sarà sempre parziale sarà sempre fine a se stesso formare persone che un domani possano iniziare a guardare, a, iniziare a essere curiosi rispetto a questo genere di attività della pubblica amministrazione, a mio avviso centrale. Monitorare il riuso dei dati, eh, parliamo sempre di informazioni che già sono all'esterno, che già è possibile scaricare dal data store, questo è il nome che di solito tendono a prendere i siti che espongono informazioni in open data e andare a guardare semplicemente con degli analytics, con uh, del, dei, uno dei mille moduli Google Analytics, piuttosto che mille altre forme di monitoraggio e, e cercare di capire quali sono i dati più scaricati, quali sono quelli più visualizzati, quali generano più interesse e magari dovendo uh, riprogettare o dovendosi concentrare su, su un'attività piuttosto che su un'altra e iniziare proprio da quelli che hanno suscitato maggiore interesse.